Ciao a tutti! Oggi pre prepareremo i filoncini di pane ripieni. Il tempo di preparazione della ricetta è di 4 ore circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 0, farina di semola, latte, acqua, lievito di birra fresco, zucchero, olio evo e sale. Per il ripieno coppa, salame e provola. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il latte. l'acqua, il lievito, lo zucchero ed azioniamo il bimbi per 3 minuti, 37 gradi, velocità 3. Aggiungiamo adesso la farina di tipo 0, la semola, l'olio e il sale. Ed azioniamo il bimbi per 4 minuti a velocità spiga l'impasto è pronto trasferiamolo in una ciotola unta con olio E facciamoli evitare in forno spento per almeno due ore, coperto con pellicola trasparente. Trascorse le due ore abbiamo ripreso l'impasto, adesso lo divideremo in quattro parti uguali. Dopo aver diviso l'impasto in quattro parti uguali, sono circa, ogni panetto ci pesa circa 250 grammi, stendiamolo in un piano di lavoro infarinato. Dopo aver steso l'impasto andiamo a farcirlo. Arrotoliamo adesso l'impasto Continuiamo così per il resto dell'impasto Trasferiamo questo in una teglia rivestita con carta da forno Dopo aver formato i filoncini Effettueremo dei tagli trasversali. Dopo aver effettuato i tagli, spolverizziamoli con abbondante semola sulla superficie. Adesso posizioniamoli nel forno spento e lasciamoli lievitare per un'altra ora. trascorso un'ora cuocere i filoncini in forno preriscaldato statico a 220 gradi per 15-20 minuti o fino ad ora, ad ora. I filoncini di, di pane ripieni sono pronti, lasciamoli intiepidire prima di servire. Filoncini di pane ripieni.